e faccio il segno della matita almeno io lo faccio così eh, mm. poi mm, di solito il segno della matita io comunque lo metto anche sulle labbra lo faccio aderire anche sulle labbra a volte addirittura esco solo con la matita dipende e procedo con il rossetto. Allora, primo passaggio. Rossetto. Metto il rossetto normalmente. Così. Poi velina che non scopro l'acqua calda che magari qualcuna di voi lo fa già ma io non lo sapevo sto trucchetto l'ho imparato e ve lo voglio far vedere quindi velina e andiamo a tamponare il rossetto la prima volta e già aderisce perché il labbro aderisce l'assorbe molto secondo passaggio ancora e nuovamente un'altra velina che la mia velina è la cartigenica quindi passaggio ancora si tampona sempre andiamo a tamponare bene così terzo passaggio ancora rossetto dovrebbe essere il finale mettiamo bene ma lo tampone ancora una volta perché sapete che poi lascia il segno sui denti sì c'è anche il rossetto quello 24 ore ma a volte non si ha voglia di ma non lo so vai a fare la spesa mettere quello di 24 ore va bene un rossetto anche così per adesso lo so c'è la mascherina quindi il rossetto non si vede anche per noi stesse ma poi la mascherina sta cavolo di mascherina l'andremo a togliere prima o poi quindi ancora vado a togliere l'eccesso e tampone ancora un po io direi che così è finito ci metto ancora una matita perché lo voglio io ma voi fate come volete così mi sembra più finito e voilà e sono a posto pronte per uscire per andare a cena per andare per andare da nessuna parte c'è il lockdown chiudono tutto io sono nella zona rossa in Piemonte chiudono tutto ragazzi ce la faccio più non ce la faccio più voglio andare via ciao per aver guardato il video, mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, lasciate un like e al prossimo video, ciao! Mua! Baci, baci a rossetto, alla prossima, ciao!